Grazie. Ah, allora No, eh, noi siamo fondamentalmente contrari a questo ordine del giorno, in quanto che eh, la destinazione che è stata individuata in questa delibera è frutto di un, di un finanziamento da parte della Prefettura, quindi eh, andare a cercare altre cose utili e perdere il finanziamento sembra assolutamente ridicolo. Quindi per questo motivo bo bocciamo questo ordine del giorno. Grazie.